Signore, come insegna la tua parola. Grazie, Padre. Signore, insegnaci, Grazie. Signore, ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen, amen. Dio vi benedica. Gloria al Signore. Oggi, l'altra volta abbiamo visto eh, tempi futuri nel discepolato, oggi continuiamo il rapimento della Chiesa. Eh, molte, volte, molte volte il rapimento della Chiesa per molti è, è, un, è un rebus, diciamo, no? Però per noi che siamo nati di nuovo, la parola di Dio è chiara. Tutti coloro che sono nati in Cristo risorgeranno e tutti coloro che sono in Cristo in vita saranno portati in cielo con un corpo glorificato. Gloria al Signore. Quindi, Oggi vediamo questi punti. Prima di cominciare, ascoltiamo il canto del centurione. L'abbiamo sentito l'altra volta, lo risentiamo ancora. Gloria a Dio. Mm. ho sentito parlare così tanto di te c'è uno servo che muore Dio io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te io ti prego Signore Fa. E se ti ad un soldato devi andare in da E un mio servo fa questo e mi pure lo fa Non esiste in Israele una salute così Ness'è allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare Gloria al Signore, <ride> grazie Padre, fa che la nostra fede ogni giorno cresca per Lui, gloria a Dio, è importante la fede. L'altra volta, come vi ho detto prima, abbiamo visto i tempi futuri, oggi vedremo il rapimento della Chiesa. Mi sentite? Ok, quindi... Okay. Ok, ok. Eh, L'altra volta abbiamo visto ehm, Ezechiele 9, dal 4 al 6, me lo leggi, e poi, dopodiché, cominciamo con il rapimento della Chiesa. Ezechiele 9 dal versetto 4 al 6 me lo legge o Sara o Meron che, che è che pronto allora adesso devo andare sto prendo. allora me lo legge Sara tu me lo le mi leggi dopo primo Tessalonicesi 4 dal 16 al 17 dopo adesso Sara mi legge Ezechiele 9 dal 4 al 6 E gemano per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Agli altri in modo che io sentissi, disse: passate per le città dietro a lui e colpite il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate, vecchi, giovani, verdi, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario si cominciarono da quegli, da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Ok, qua vediamo in Gerusalemme c'è un abominio che Dio vede. In più vediamo anche una parte della gente che è separata da questa abominazione. Vede l'abominazione, ab vede la cattiveria, vede tante cose... Sta soffrendo, sta gemendo. Dio vede il loro cuore e dice: Passate prima, sigillate su, sigillate ogni persona. Vediamo. Dice: Fate un segno sulla fronte degli uomini che sospirano, gemono per tutte le abominazioni. Che si compiono in mezzo a lei, in mezzo a quella città, in mezzo a quella nazione. Quindi, quando una persona oggi, prima erano gli angeli, passavano e mettevano il segno di quelli che appartengono a Dio, di quelli che odiano il male, di quelli che odiano il peccato. Oggi invece, nost nel nostro tempo, chiunque che ha accettato Gesù Cristo nel suo cuore, come abbiamo visto l'altra volta, noi abbiamo ricevuto anche il sigillo dello Spirito Santo. Ok? È, è importante, noi siamo diventati figli di Dio. Quindi c'è un mondo che sta andando immorale, sta andando verso una perdizione, una perversione, ma ci sono anche in mezzo a questo mondo che è in mezzo a che è pieno di eh, impurità, abominazione, ci sono persone che cercano Dio, che amano Dio, che odiano il male, che amano Gesù, vogliono Gesù, invocano il nome di Dio, pregano per quelle persone che sono perite, che sono malvagi, che sono persone abominevoli, che chiedono a Dio che il, Dio, che il Signore possa inter intervenire nella loro vita. Quindi, E poi vediamo che gli angeli passano attraverso la città senza aver pietà, dice la Bibbia, di sterminare, perché chi non ha Cristo, la Bibbia ci insegna che sono già morti, morti nel loro peccato, morti nel, nelle, ne, um, nel, uh, nel, nel loro, nella loro abominazione. Alleluia. Gloria a te Gesù. Gloria a te Padre, gloria a te Signore. Alleluia. Un attimo solo, scusate. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Eccomi, eccomi, eccomi, scusate. Il telefono si è spento all'improvviso. Mi sentite? Okay. ok, grazie Mero, grazie Mero. Gloria a Dio. Allora, vediamo come il Signore eh, cioè, mette in disparte quelli che sono Suoi quelli che amano la giustizia, e poi vediamo addirittura dalla casa di Dio comincia il giudizio, okay? perché il giudizio di Dio comincia sempre non dai peccatori, ma comincia prima dalla casa di Dio. È per quello che noi come figli di Dio dobbiamo sempre essere coperti con il sangue di Gesù Cristo Dobbiamo essere sempre, eh, come si dice, prevenuti o attenti a non cadere nel peccato. Molte volte siamo tentati in tante cose, siamo tentati a gettare la spugna, siamo tentati in, in, molti man in molte maniere, ma abbiamo un Dio, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo eh, l'amore di Cristo che abita in noi, che ci... Che ci, che ci, che ci che ci impedisce a peccare, che ci ferma, che ci blocca, gloria a Dio, perché quello è il sigillo. Quando abbiamo accettato Gesù Cristo, il Signore ha messo il sigillo sulla nostra fronte o ha messo il sigillo sul nostro cuore. Quindi abbiamo visto che il Signore colpisce non perché Dio è malvagio, perché il peccato è malvagio, perché il peccato che distrugge l'uomo, non Dio che distrugge l'uomo, mi capite? La differenza è questo: il peccato, cioè il peccato che l'uomo ha scelto, quello stesso peccato lo distrugge. Non perché Dio vuole distruggere l'umanità. Dio ci ha dato il suo figlio Gesù Cristo. Quindi abbiamo visto questo segno. Tutti coloro che hanno il segno dello Spirito Santo nella loro vita, no, loro saranno rapiti. Quindi la Chiesa non è il locale d'edificio. La Chiesa è la comunione dei figli di Dio, l'insieme dei cristiani uniti, lì formano la Chiesa. Per esempio noi oggi c'è una Chiesa, che intorno spiritualmente siamo uniti come corpo di Cristo anche se siamo in diverse città, in diversi luoghi, ma siamo uniti in Cristo e poi quando ci incontriamo nel locale del, della chiesa, dove ci incontriamo per pregare e lì ci riuniamo ancora insieme, facciamo parte del corpo di, di Cristo, quindi il locale non è chiesa siamo noi la chiesa Okay? L'insieme di noi forma la Chiesa. Quindi noi che siamo la Chiesa di Cristo o che siamo chiamati il corpo di Cristo, quando Cristo tornerà saremo rapiti. Adesso la sorella ci legge 1 Tessalonicesi, 1 Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 16 al 17. Gloria a Dio. Allora capitolo quattro? Sì, me lo leggi per favore dal versetto tredici in poi fino alla fine, grazie. Il ritorno del Signore. Mm. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza, riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo, mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non, non precederemo quelli che si sono addormiti, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'Arcangelo cioè e con la tromba di Dio secondaria, dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapidi insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore. Nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatovi dunque, gli uni e gli altri, con queste parole. Gloria a Dio. Amen. Paolo sta parlando ai cristiani. Questi cristiani... Dopo che si sono convertiti, forse alcuni hanno perso i loro cari, i loro amici o i loro parenti o genitori, eccetera. Allora lui dice, fratelli, a causa anche del, della persecuzione, perché i cristiani venivano anche perseguitati, venivano anche uccisi, come l'altro giorno in uh, Repubblica del Congo hanno uh, ucciso dei cristiani, hanno bruciato le chiese, i, i musulmani in pratica, però il mondo non dice niente, tutto è in silenzio in pratica. Però, vedete, queste persone che credono in Cristo, che amano Cristo, a causa della loro fede sono perseguitati. Forse qua in Filippi alcuni sono morti a causa della persecuzione, alcuni per causa morte naturale, alcuni per vari motivi. Però Paolo dice, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza, ok? Riguardo a quelli che dormono, cioè dormono significa che sono partiti da questo mondo, sono entrati nel Regno dei Cieli, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Chi è che non ha speranza? Tutti coloro che non hanno accettato Gesù Cristo non hanno speranza qualsiasi cioè la religione non ti dà speranza la fede che abbiamo in Cristo Gesù quella mi dà speranza coloro che hanno eh, che hanno ricevuto Cristo Gesù nel loro cuore come il loro Signore Salvatore loro hanno speranza coloro che amano Gesù che invocano il nome del Signore hanno speranza quindi come abbiamo visto l'altra volta possiamo essere religiosi finché non accettiamo, non abbiamo un'esperienza personale con Gesù, non abbiamo speranza. E poi dice, infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati o che sono morti in Cristo, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, cioè la parola di Cristo è chiara, ok, è chiara che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla sua venuta, alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso dice con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo prima risusciteranno i morti in Cristo poi noi che viventi che noi che siamo viventi che saremo rimasti verremmo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria così saremo sempre con il Signore consolatevi Dunque, gli uni, gli altri, con queste parole. Cioè, quando il Signore verrà, che siamo viventi, saremo rapiti con loro, insieme a loro, sulle nuvole, cioè in alcune parti, dice nell'aria, vede, a incontrare il Signore nell'aria. Cioè, nel cielo, noi incontreremo il Signore con un corpo glorificato. Questo... È il rapimento della chiesa. Quando verrà firmato un patto di pace con Israele, i veri credenti non ci saranno più perché verranno rapiti in cielo. Allora, oggi vediamo: vedete, che tutto il mondo è contro Israele, che tutto il mondo voi sapete che il mondo intero, soprattutto il mondo ehm, evoluto, è contro Israele, è contro i credenti, e contro il cristianesimo in generale. Cioè, quando nei paesi in Africa o in Asia chi è che viene perseguitato senza motivo? Tutti i cristiani, sia quelli evangelici sia quelli ortodossi sia quelli cattolici, perché sono cristiani, sono odiati, sia nei paesi musulmani, sia nei paesi comunisti, sia nei paesi induisti, sia nei, pa nei paesi buddisti. Vediamo che i cristiani sono perseguitati, mentre i cristiani non perseguitano nessuno anzi cercano di vivere e con tutti in pace, anzi aiutano addirittura i cristiani altre religioni, senza differenza, senza eh, nessuna, eh, nessuna, um, id, uh, um, fare differenza di ideologia, di religione, eh, di sesso, eccetera, di razza, di colore. Ai, il cristianesimo il vero fondamento veramente del, eh, che Dio ha costituito per l'umanità. Attraverso il cristianesimo c'è l'amore verso il prossimo. Gli altri sono dei coppioni, hanno coppiato e fanno del male ai loro simili. Ma il cristianesimo è molto particolare, gloria a Dio. Amen? dove c'è la base cristiana, lì c'è veramente la mano di Dio. E qua vediamo, quindi, l'anticristo, oggi vediamo che tutti vogliono la disintegrazione di Israele, la distruzione di Israele, ma quando la Chiesa sarà rapita, l'anticristo, farà un patto con Israele, un patto di pace. Un altro versetto precisa che il tutto verrà in un batter d'occhio, quando noi saremo rapiti sarà in un batter d'occhio, quindi troppo in fretta perché gli uomini possano riflettere e mettersi nelle condizioni per essere presi, cioè credere a Gesù Cristo, a Gesù che è il Salvatore. Notiamo anche che Gesù viene di persona. Dopo il rapimento della Chiesa ci saranno dei salvati? Dopo il rapimento della Chiesa la testimonianza lasciata dai cristiani porterà al cuore di molti. ok? Parlerà al cuore di molti. Molti sceglieranno Cristo, molti diranno vogliamo seguire Gesù. Non vogliamo l'anticristo, non vogliamo l'ideologia satanica, ma vogliamo seguire Cristo. Andiamo a vedere un attimo, se possibile, in primo corinzi. 15 del 750 51 e di fondi ministeriali non tutti moriremo, ma tutti saremo trasformati Ancora? Fino al 53? In un momento, in un d'occhio, sono dell'ultima tromba, perché la tromba sfiderà e i morti risusciteranno incorrottibili e noi saremo trasformati. Anche il 53? Sì. sì. incorrottibilità immortali l'immortalità quando poi questo corrottibilità avrà rivestito incorrottibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità allora sarà descritta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria 55 55 O morte dov'è la tua vittoria O morte dov'è il tuo dardo Dardo. Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge Ma ringraziamo sia a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo Perciò fratelli miei carissimi State, salvi incorrottibili, sempre incrollabili, abbondanti, incrollabili. incrollabili. sempre affondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra non è del Signore. Amen, amen. Vedete? Quindi, prima che si manifesti eh, l'anticristo, la Chiesa sarà rapita tutti coloro che sono in Cristo, in un batter d'occhio saran, saranno trasformati. Un esempio, tutti noi qua abbiamo accettato Gesù Cristo, amiamo Gesù Cristo, anche quelli che non sono ancora stati battezzati ma hanno accettato Gesù Cristo, se Gesù viene adesso, in questo momento, in, questo, in questi minuti, in questi secondi, saremo trasformati in un batter d'occhio con un corpo glorificato che andrà in cielo, nell'aria, a incontrare il Signore Gesù Cristo. Perché tutto sarà all'improvviso, in quel momento tutto il mondo sarà nel caos. Vi ricordate quando è successo nel 2001 eh, l'attentato alle Torri Gemelli? Tutto il mondo era scosso, vero? tutto il mondo vedeva tutto. Tutti avevano paura. Da lì l'occidente, la sicurezza dell'occidente, ogni cosa è cambiato, tutto è cambiato e poi è arrivato Covid. Vedete? E così anche questo è cambiato. Ogni cosa è cambiata, addirittura abbiamo cominciato anche a lavorare da casa per sicurezza e poi c'è la guerra quindi ogni ogni, eh, ogni cosa che accade ci sta dicendo guarda che il Signore sta per tornare ok? quindi quando noi saremo rapiti allora in quel momento l'anticristo si manifesterà e la Chiesa è già rapita gloria a Dio. Quindi lo Spirito Santo non sarà più presente sulla Terra, ma la sua influenza non cesserà e ricorderà quello che i servitori di Dio hanno predicato e avvertito. Questo insegnamento che vi sto insegnando più avanti, perché l'internet andrà avanti, quello che viene registrato rimarrà registrato, Molte persone, se noi oggi saremo rapiti, molte persone ascolteranno questa predicazione, molte persone sentiranno quello che io vi sto dicendo, quello che noi abbiamo lasciato qua, leggeranno i libri o la Bibbia che rimarrà qua, il cartaceo. Allora, la maggior parte in quel tempo si convertiranno a Cristo. E cercheranno di, senza lo Spirito Santo, però cercheranno di non accettare il marchio della bestia. Quindi la chieda sarà rapita. Leggiamo mi legge Sara, se puoi leggere eh, Matteo 20 dal 9 al 16. ora e un denaro ciascuno venuti i primi è questo qui? sì sì venuti i primi pensavano di ricevere di più ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa di Tetto. questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo ma egli rispondendo a uno di loro disse, amico non ti faccio alcun torto, se non ti sei approfondito per un denaro, prendimi il tuo e vattene, ma io voglio dare a questo motivo quanto a te, non mi è legito fare per io ciò che voglio, o vedi tu prima l'occhio che io sia buono, così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Ok, cosa vi fa pensare questo? Allora, prima di noi, molti hanno predicato questo Vangelo, molti profeti prima del cristianesimo hanno proclamato del Signore, hanno pagato il prezzo. Vedete, sia i profeti del Vecchio Testamento, sia i servi di Dio, gli apostoli del Nuovo Testamento, sia che noi avremmo lo stesso, la stessa ricompensa. Guardate gli orari: la mattina, presto, pomeriggio, alle tre, l'ultima ora la sera forse oggi come oggi vediamo co dove la tecnologia proprio dopo la seconda guerra mondiale vediamo come ehm, si è lanciata eh, in proporzione eh, eh, grandissima diciamo in tutto il mondo vediamo che come la conoscenza umana è aumentata, vediamo la tecnologia come è aumentata, vediamo come le armi di distruzione sono, tecno sono super eh, tecnologici, precisi, vediamo tante cose, vediamo il computer, vediamo il cellulare, vediamo le macchine che volano vediamo gli aerei, i jet, ogni cosa negli ultimi tempi, vediamo che tutto sta accelerando, sta accelerando. E noi siamo proprio negli ultimi tempi, quando Daniele dice, in Daniele dice, negli ultimi tempi aumenterà la conoscenza. Molti saranno purificati e molti continueranno a essere impuri vediamo la differenza quando una persona riceve Gesù Cristo viene purificata con il sangue di Cristo e poi ci sono quelli che adorano il male che eh, eh, eh, seguono cioè, l'andazzo di questo mondo l'immoralità l'idolatria tante cose sporche, vediamo. Oggi facilmente si vedono tante cose sporche tramite internet che inducono le persone a fare delle cose sbagliate, errate davanti a Dio. Tutto questo prima non c'era, adesso invece tutto a portata di mano. Oggi paghiamo... Il conto corrente, paghiamo la bolletta tramite il telefono. Prima non era così. Vedete, tutto sta andando, sta accelerando. Proprio nell'ultima ora, quando il Signore verrà, vedete, anche noi, insieme a quelli che sono che ci hanno preceduti, saremo rapiti o risuscitati, noi trasformati, e insieme andremo a, in, a incontrare il nostro Signore Gesù nell'aria per ricevere la corona della vita eterna. Gloria a Dio. Amen. Quindi questo verso ci fa, ci insegna come il Signore opera, non secondo l'uomo o secondo il nostro criterio, ma secondo il suo fatto il suo la sua promessa, gloria a Dio. Quindi, quando noi la chiesa sarà rapita, incontrerà il Signore nel cielo insieme a Paolo, insieme a Pietro, tutti noi riceveremo che cosa? la corona della vita eterna, gloria a Dio. E se lo serviamo, la Bibbia dice in Daniele, capitolo 12 dice, coloro che porteranno tante anime nella via della giustizia, dice, risplenderanno come le stelle del cielo. Quindi voi siete fortunati, noi siamo fortunati, abbiamo la possibilità di portare tante persone a Cristo. Nel nostro piccolo abbiamo parlato di Gesù, Abbiamo cercato di portare anime a Cristo. Dio vede quelle cose, vede quando noi desideriamo, preghiamo per la salvezza delle anime. Gloria a Dio. Quindi la prossima volta vedremo la grande tribolazione. Quando la Chiesa sarà rapita nel cielo, sulla terra per sette anni ci saranno tribolazioni. Leggiamo solo Daniele 9:20. Questo riguarda al popolo di Israele, a tutte le persone che sono rimasti indietro, che non hanno accettato Cristo Gesù. Il popolo di Israele e quelli che hanno accettato Gesù Cristo insieme a noi saranno rapiti, ma tutti coloro che non hanno accettato Gesù Cristo del popolo di Israele rimarranno sulla terra. Anche loro attraverseranno la tribolazione perché Satana cercherà, come ha promesso, di distruggere Israele. Leggiamo solo Daniele 9 e finiamo per oggi. Io pregando per il, peccato, il santo mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica al Signore, al mio Dio, per il Monte Santo del mio Dio. Dal, eh, dal 20 al 27 mi leggi? Daniele 9, dal 20 al 27. Io Israele e presentavo la mia supplica al Signore al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato eh, con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse, Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla sua santa città. Facciare per la perversità per mettere fine al peccato, per espirare la sua e stabilire una città. Eterna, per sigillare visione e profezie e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal, mio, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino parire di, un di, di un unto di un capo, ci saranno sette settimane e in, 60, in 72 settimane essa sarà restaurata e ricostruita piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo, 72, dopo le 72 settimane, un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione. Ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra: l'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare un sacrificio e offerta sulle ali delle abominazioni. Verrà un devastatore: il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Ok, quindi. Guardate, dopo che la Chiesa viene rapita, finisce l'anno della grazia. Da quando il Signore Gesù Cristo è salito sulla croce, è morto, è risorto, fino al suo ritorno, cioè gli anni, i duemila anni, i duemila anni e i 20 che noi stiamo vi cioè vivendo, diciamo, non sono contati nel calendario di Dio. Ok, quando la chiesa sarà rapita, si ricomincia con delle settimane. Infatti, una settimana sono sette giorni, questi sette giorni rappresentano. Sette... Ah, scusate, scusate, gloria a Dio. Ripeto, gloria al Signore. Quindi, qua vediamo che noi. Che noi, eh, dal, dalla morte e dalla risurrezione di Cristo Gesù, fino al nostro tempo, diciamo in questi 2020 anni, 22 anni, 23 anni, questi anni nel calendario di Dio non sono contati, vengono chiamati l'anno della grazia, Ok? per il Signore come se fossero due giorni come se fossero qualche minuto, diciamo, ma noi l'abbiamo vissuti, ok? Ma quando la Chiesa sarà rapita, l'anticristo si manifesterà, perché l'anticristo in questo momento si sta organizzando, sta unendo le nazioni, sta portando tutta l'umanità sotto un, un, um, una sola economia, una sola religione, sembra buona, sembra giusta e poi sotto un solo capo, qua vediamo in Daniele, che uscirà un devastatore, un capo che non ha pietà di nessuno. La sua prima azione è quella di distruggere Israele. Prima la inganna, fa un patto con Israele per sette anni e poi alla metà, dei, dei sette anni, cioè tre anni e mezzo, cosa fa? Rompe il patto, attacca Israele, cominciano anche le tribolazioni. In questi sette anni, tutti coloro che non sono allineati alla sua volontà, saranno perseguitati. Ci sono quelli? Allora, come abbiamo visto in Apocalisse, capitolo 13, che dice, chi non avrà il marchio della bestia sulla mano destra o sulla fronte, non può né comprare né vendere, dice la Bibbia. Che sta accadendo oggi, tutto è diventato elettronico, tutto è diventato digitale, e tutto quello che tu hai, cosa prendi, cosa non hai, cosa hai, chi sei, dove sei, è tutto registrato. Quindi stiamo, siamo preparati. Cioè il mondo si sta preparando per accogliere l'Anticristo. Ma la Chiesa sarà rapita. Qua, ok, Come Noè, prima che arrivasse, appena cominciò il diluvio, entrò nella barca e la barca chiusa come Lot in Sodoma e Gomora, dove regnava l'abominazione, dove regnava l'impurità, il Signore mandò degli angeli lo hanno tirato fuori da questa città, da Sodoma e Gomora, lo hanno tirato fuori perché c'era il giudizio di Dio. Quindi Prima che accada questo, il popolo di Dio, coloro che sono stati sigillati con lo Spirito Santo, coloro che hanno accettato Gesù Cristo come il loro Signore Salvatore, coloro che sono nati di nuovo in Cristo Gesù, saranno rapiti. La prossima volta vedremo in dettaglio eh, la grande tribolazione. E vedremo alcuni dati particolari eh, che sono molto importanti. Dio vi benedica. Se avete delle domande, siccome è un disciopolato e uno studio biblico, potete chiedere. Dio vi benedica. Avete delle domande? Non ti sento. No, io non... È, chi è chiaro? Ok. Ok. Magdalena, è chiaro? Eh, Lisa, è chiaro? Non ti sento, Lisa. È chiaro? Hai capito? Sì, sì, è chiaro. È chiaro, è chiaro. bene. Stefanit? Sì, sì, chiaro. Ok, gloria a Dio. Comincia, preghiamo a turno, gloria al Signore, prima la sorella Stefanit e poi la sorella Magdalena e poi Lisa e poi Meron, alla fine Sara. Ringraziamo il Signore, preghiamo veramente, che molti possono conoscere e accettare Gesù Cristo e entrare nel regno di Dio e per quello che vi dico se possibilmente cercate di far accettare i vostri cari a Cristo Gesù fateli pregare la preghiera della salvezza che è molto importante sembra, sembra una cosa da, da bambini da ragazzi perché il Vangelo per molti è pazzia ma se loro dicono ok voglio pregare se vogliono pregare Fateli pregare, è importante. Quando una persona riceve Gesù Cristo, lo Spirito Santo trova la porta, entra nel cuore, la sigilla. Gloria a Dio. Ok, preghiamo con la sorella Stefanit e poi alla... finiamo. E poi pregate tutti quanti, dopo alla fine prego io. Amen. Mm. Grazie si a io. Nel nome di Gesù anche ringraziamo, Padre. Grazie, Signore. Come per per noi, Signore. Grazie, perché siamo salvati. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Grazie, lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù in questo momento, Signore, noi ti ringraziamo, Signore. Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù ancora noi, Signore, ti chiediamo ancora, Signore, fortificarsi, Signore, ancora, ancora, Signore, aiutati a tenere questa vita seriamente, Signore, seriamente, Signore. Nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, in modo che, Signore, noi, Signore, aspettiamo a te, Signore, senza contaminato con questo mondo, Signore, mm -hmm. nel nome di Gesù. Aiutaci, Signore, a tenere il nostro spirito, il nostro cuore, Signore, il nostro, Signore, corpo sano, signore mm -hmm. nel nome di Gesù Cristo. Finché mm -hmm. tu vedi, Signore, aiutaci, Signore, come, come Signore, a tenere questa vita, Signore, come una cosa, Signore, preziosa, Signore. Nel nome di Gesù aiutaci tutti noi, Signore. Aiutaci. Signore, mie sorelle, Signore, miei fratelli, Aiutaci che oggi abbiamo sentito ancora questo Evangelo, Signore. Come serio, Signore? È vero, un giorno tu vedi, Signore. E okay. tu veni, Signore. Un giorno noi vediamo, Signore, faccia e faccia, Signore. Aiutaci, Signore. Aiuta miei sorelle, Signore. Nel nome di Gesù, aiutaci, Signore. Aiutaci nel nome di Gesù. In modo che noi teniamo, Signore, incognittibile, Signore, questo corpo, Signore. Come, come abbiamo sentito la tua parola, Signore. Aiutaci nel nome di Gesù. Signore, aiutaci a evangelizzare, Signore. Aiutaci a intercedere, Signore, per i nostri Amen. cari, per i nostri Facci, Signore, parli dei nostri amici, Signore, sì. dei nostri signori, dei nostri signori, dei dei signori, Signore, nel nome di Gesù, aiutaci finché, Signore, loro accettano Signore, te, Signore, nel nome di Gesù Cristo. A ah, Signore, che facciamo vedere la nostra lama, Signore. Il nostro corpo, Signore. Evangelizzate, mm -hmm. Signore. Grazie, Signore fortificati signore e in questo via signore in questo via signore in questo eh, signore vita spirituale signore cresciutaci signore tenere signore seriamente nel nome di Gesù Cristo signore grazie nel nome di Gesù noi ringraziamo per questo tempo signore grazie. ancora signore benedice lo pastore signore fortificato ancora un giorno nel nome di Gesù Cristo di Dio Signore amen. noi preghiamo Signore grazie cari. grazie Gesù grazie lo Spirito Santo mettiamo il resto del nostro tempo nel tempo per guidarci nello Spirito Santo grazie e sei benedetta nel tempo amen Alleluia. grazie grazie a te grazie a e anche a tutti i miei fratelli amen e al pastore, a coloro che sono presenti, coloro che non sono riusciti a partecipare, Dio ci benedica, noi ci benediciamo uno agli altri nel nome di Gesù, perché siamo stati chiamati a benedire. Sì. Gloria a Dio, alleluia, Signore, ti ringraziamo. Signore, grazie per questa opportunità, grazie per la Tua parola, grazie per lo studio, Signore. Signore, che Tu ci hai, Signore, hai offerto oggi, nel nome di Gesù, ti ringraziamo. Grazie per ogni cosa, Signore, noi invochiamo il Tuo sangue prezioso, Signore, nel nome di Gesù. Signore, e ti chiediamo perdono, perdona tutte le nostre debolezze, le nostre iniquità, Signore. Signore, noi vogliamo essere trasformati, cambiati, Signore. Noi vogliamo essere rinnovati, rinnova la nostra mente, Signore. Signore, rinnova la, i nostri pensieri, Signore. Signore, tra la nostra coscienza vogliamo presentare davanti a te, Signore, pulita. Una fede sincera, Signore. Signore, vogliamo, Signore, venire con la verità, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore. Vogliamo che tu ci renda, Signore, degni di potere essere usati come strumenti per la tua gloria. Nel nome di Gesù, per cui invochiamo il tuo sangue prezioso, Signore. Mm -hmm e ci pentiamo e ti chiediamo perdono nel nome di Gesù Cristo perdona ognuno di noi, perdona a me per prima, Signore Amm. nel nome di Gesù, Signore, lavaci, Signore, trasformaci nel nome di Gesù, Grazie. Signore, Grazie. la tua parola dice che se ci pentiamo tu, Signore, ci lava da ogni iniquità e ci perdoni noi Amm. crediamo perché tu sei un Dio fedele, Signore e tu non, te fa, non, non ti neghi, Signore Amm tu sei fedele ai patti alla parola e alle promesse che tu ci hai offerti gratu gratuitamente tu, tu ci hai donati nel nome di Gesù Signore te ringraziamo come tu ci hai perdonato perdoniamo coloro che ci hanno pesi e li benediciamo perché siamo stati chiamati a benedire a coloro che ci odiano che ci perseguitano Signore a quelli che ci ultraggiano Signore Signore li benediciamo nel nome di Gesù e umilmente ti chiediamo Signore di benedirle. Signore, di perdonarli anche e di dargli per grazia quello che noi, quello che ci hai dato a noi, a ognuno di noi nel nome di Gesù. Amen. Padre, tu ci hai chiamati, Signore, a essere luce per il mondo, tu hai chiamato la Chiesa, Signore, per portare questa luce, Signore, al mondo, Signore. Noi in comunione, in accordo, Signore, veniamo davanti a te, Signore, Signore, affinché questo Signore, questa commissione che tu ci hai... Signore, hai messo nel nostro cuore, signore, possiamo signore, eh, portarla, signore, ed essere luce, non solamente, signore, nella nostra casa, nella società, signore, nella chiesa, nel mondo, signore, che tutti quando ci vedano possano vedere, signore, che siamo i tuoi figli, signore, e che stiamo portando, signore, quella parola, signore, il Vangelo di Cristo, il Vangelo della Verità, della giustizia, dell'amore. Alleluia a ogni angolo. Aiutaci Signore. Amen. Nel nome di Gesù, daci Signore, conosce, conosce, con intendimento, sap, sapienza Signore. Signore, conoscenza della tua parola, Signore, nel nome di Gesù, aiutaci, Signore, che tu sia davanti, Signore, che tu sia lì a guidarci, che tu sia lì, Signore, illuminarci, Signore, a guidare i nostri passi, Signore, per i, per i, i tuoi sentieri, Signore, per le tue vie che sono alte, pure e sante, Signore. Signore, te ringraziamo, Grazie. mettiamo davanti a te tutta la nostra famiglia, Amen. i nostri figli, Signore i nostri mariti, Signore, mm. tutti i nostri parenti, i nostri amici, signore. Mm. signore, i nostri vicini, Signore, i nostri nemici, tutte le persone che Tu hai messo davanti a noi da quando abbiamo aperto gli occhi a questo mondo, Signore. Nel nome di Gesù, salvali, Signore, noi mm. lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Mm. Arrendiamo ogni cosa ai Tuoi piedi, Signore. Signore, mettiamo ogni cosa, Signore, ogni pensiero solo sottomettiamo all'obbedienza del nostro Signore Gesù Cristo. Ogni fortezza, Signore, che il nemico ha creato nella nostra mente sia distrutta nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo. Amen. Opera potentemente per mezzo di noi, Signore. A te diamo la lode e gloria e onore. Signore, toma il controllo del tempo e di ogni cosa. Signore, tutte le preghiere che i tuoi santi, Signore, rivolgono, hanno rivolto a te, Signore, esaudisci, Signore, conforme la tua volontà. Noi preghiamo, credendo che tu... Hai operato, che tu hai ascoltato, Signore, e che ricevere le nostre preghiere come un profumo di odore suave, Signore. Amen. Te ringraziamo. Benedici tutti i miei fratelli. Benedici ogni area della loro vita, le loro entrate, le loro uscite, Signore. Benedice a tutti, Signore. Benedice la nostra finanza, Signore. Signore, cancella i nostri debiti e liberaci di ogni tentazione, Signore. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, a te la lode, gloria e onore. Grazie. La tua pace regna nel nostro cuore. Grazie. Vestici con la tua veste di salvezza e coprici con il tuo manto di giustizia. Amen. Grazie, Signore. Benedici il nostro pastore. Ungilo ancora, Signore. Benedici la, la, la sua famiglia, Signore. Esaudisci, Signore, tutte Signore, le preghiere che ti voglia. Signore, questo tuo servo, Signore, timoroso da te, Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Grazie. E sei benedetto in eterno. Grazie a te, Signore. Gloria a te. Amen. Nel Amen. nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Amen. Signore, Signore, grazie per questo fantastico momento che condivido con i miei fratelli. Signore, ti prego di proteggere ciascuno di noi, Signore. Te lo chiediamo nel tuo nome, Signore. Ti chiediamo di, di benedirci e di coprirci con il tuo preziosissimo sangue, Signore. Ti prego, Signore, aiutaci in modo che riusciamo a farti conoscere alle persone che non conoscono. Perché sei un Dio meraviglioso. prego, Signore. Perdona tutti noi dei nostri peccati. Sì, Signore. Sì. Illuminaci Signore, guidaci affinché possiamo divulgare la tua parola, affinché riusciamo a trasmettere la tua potenza a tutte le persone che non ti conoscono Signore. Ti prego Signore, insegnaci, guidaci nel ravvedimento, nel ravvedimento Signore. Aiuta tutte quelle persone che sono lontane dalla tua parola, ma che in qualche modo riescono a scoprire la tua l'importanza della Tua presenza, perché Tu, Signore, sei amore, sei luce, sei speranza, Signore, sei conforto. Ti prego, Signore, solo con Te, riusciamo, con la Tua presenza, riusciamo ad essere dei buoni cristiani, perché, Signore, senza di Te siamo nulla. Ti prego, Signore, nel Tuo nome Ti, ch ti chiediamo di sconfiggere ogni tardo, ogni malo, ogni spirito maligno, in qualche modo riesce, riesce a, a infilarsi nelle nostre vite, ma noi siamo più forti, Signore. Siamo forti in Te, siamo forti nella Tua parola. E con Te riusciamo a distruggere tutto, a distruggere qualsiasi di male, qualsiasi male che accetti. Le famiglie, ti prego, Signore. E chiedo a tutti i miei fratelli che sono in ascolto di benedire i loro familiari, di benedire tutte le persone sofferenti. I familiari sì. in questo momento sono ospedale, che soccorrono, che lottano per la vita, che lottano per qualsiasi male che si può, E prego, Signore, di benedire le persone che sono in ascolto, di entrare nel loro caso, di benedire le famiglie, di creare solo amore e unità familiare, di aiutare i bambini e aiutare i genitori affinché possano trasmettere dei valori, signori, dei valori cristiani. Ti prego, Signore, nel tuo nome, ti chiediamo di aiutare tutti gli anziani che sono sofferenti e che sono nella solitudine. Fai a mettere la tua luce, Signore, la tua presenza, perché tu sei... sei luce, sei amore, Signore, sei tutto, sei tutto quello che una persona ha bisogno. Ti prego, Signore, aiuta Israele, in modo che le persone riescano a convertirsi, sì. affinché possano essere robiti da te, Signore, e non dal male. Ti prego Signore, in questo momento siamo uniti nel suo nono. Chiediamo di proteggerci, di perdonare i nostri peccati, di fare in modo che ognuno di noi possa ravvedersi, ravvedersi per, per migliorare, per migliorare ogni giorno di più, perché ogni giorno è buono per conoscerti, per incontrarti, per divulgare la tua parola, Signore. Ti ringrazio, Signore, per tutto quello che ho. E abbiamo, e perché ogni cosa che arriva da te è bene signore, allora, ogni cosa che arriva nel tuo nome che è coperta con il tuo prestissimo sangue è amore signore, allontana da noi qualsiasi forma di mare, qualsiasi forma di maleficio, allontana la distrutta signore e sia è buttata nell'abisso, signore ti prego di benedire le nostre entrate, le nostre uscite, di benedire i nemici, che nonostante possano volerci del male, noi con te, Signore, siamo nel bene. Noi viviamo nel bene, perché tu sei luce, sei serenità, sei amore, sei conforto di ognuno di noi. Anche nei momenti più bui della nostra vita, in qualche modo riesci a darci quella luce, quella speranza, attraverso i fratelli, attraverso le persone che come noi toccano la luce, Signore. Prego Signore di benedire le persone che sono in accolto con le loro famiglie, di dire il pastore, la sua famiglia, di illuminarlo, di ungerlo e di guidarlo. E nel nome di Gesù lo chiediamo, Signore. Coprici con il tuo preziosissimo sapere. Amen. Amen. Amen. Spirito Santo, Spirito, Spirito, Spirito, Spirito. Grazie per il tuo amore. Grazie, Giuseppe. Grazie per tutto il tuo amore. Grazie per il tuo amore. Grazie, Giuseppe. Per questo mondo che non ci siamo creduti, che ci hai permesso, anzi, che ci hai scelto di, di conoscere, che ci hai dato l'opportunità, volte di testa, salvato. Oggi, meglio negli tuoi maniari, per il non ti conosci, Mi salveremo. Grazie per la nostra vita, per il mio fratelli, per le mie per il nostro pastore, per ogni cosa che lo ha, per ogni cosa che ci appartiene a tutti e la tua parola nella nostra vita, nella nostra nei nostri occhi, nelle nostre orecchie, la tua intelligenza la tua fede, le tue opere e soprattutto oggi ti chiedo la tua fede Gesù. Ogni cosa che tu dicevi lo accetti e succede. Ma noi pensiamo di avere la fede ma non siamo abbastanza fedeli. Ti chiediamo di fortificarci nella tua fede. fede. Ti chiediamo di fortificarci Signore, di essere fedeli come te fortificarci su questo, nel nome di Gesù Cristo. A volte abbiamo una fede molto sottile, non così forte come ce l'abbiamo, nel nome di Gesù Chiedo questo, abbiamo bisogno anche di questo. Se abbiamo quello, noi non abbiamo paura affinché noi possiamo evangelizzare, possiamo parlare la tua parola, senza aver paura, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Io invoco il sangue di Gesù in ogni se, in terra, in cielo, nel mare, nei monti, nei boschi, nelle fabbriche, in ogni mente di ogni persona, nelle case farmaceutiche, Signore. Sì. Ogni mente storta che è guidata dal male, nel nome di Gesù Cristo, si è e si è controllata. Sì. A sì. ogni sì. idea, Signore, di ogni medicina, nel nome sì. di Gesù Cristo. Che è stata creata per distruggere l'essere non è una macchina che stanno costruendo per fare un ulteriore finto. essere umani fini, nel nome di Gesù, sia frangiato. Amè, annulliamo questo progetto nel nome di Gesù, Amen annulliamo, Amen. perché oggi siamo, sei cioè qui siamo, controllati da queste persone. Io controllo, si ha controllato la loro esposizione, nel nome di Gesù, Io applico il sangue di Gesù, applico il sangue di Gesù, affinché non vada a fino ad ogni progetto, si ha controllato la sua esposizione, nel nome di Gesù Cristo le scuole dei nostri bambini quello che li insegna sì. nel nome di Gesù che ci cioè, sia controllato Amen. nel nome di Gesù che ci sia controllato nella vita della guidaci Spirito Santo guidaci Spirito Santo. guidaci Spirito Santo nel nome di Gesù siamo sì. vincitori sempre sempre, sì. nel nome di Gesù crea un binario Signore dove non possiamo camminare nel nome di Gesù, tutti i miei figli che hanno con il sangue, cresciuto con il fuoco dello Spirito santo al tuo corpo che non venga toccato, perché noi rifiutiamo ogni rifiutiamo ogni specie di tecnologia, Signore, di essere fermi, Signore, di essere fedeli alla tua parola, a te, Signore, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Ti benediciamo, ti che Adesso. non c'è in fare la valutà l'inizio e la fine noi abbiamo fede grazie. nel nome di Gesù Cristo grazie restiamo allora. questa notte nel nome di amén amén valore a te Signore grazie amén vogliamo ringraziare ancora questa sera signore, vogliamo ringraziarti signore al termine di questo studio, signore, vogliamo ringraziarti al termine di questo tempo signore che abbiamo trascorso comunione fraterna ma soprattutto abbiamo trascorso intorno alla tua parola signore ti ringraziamo, Signore, perché la Tua parola è vita per noi, Signore. Perché, Signore, noi abbiamo bisogno della Tua parola, Signore. Se Signor abbiamo bisogno, Signore, l'anima nostra ha bisogno di essere civata dalla Tua parola, Signore. E grazie per quello che Tu ci hai dato in questa sera, Signore. Signore, grazie, Signore, per ogni verità, Signore, che Tu hai voluto, Signore, rivelare a noi, Signore, attraverso la Tua parola, Signore. Grazie per il tuo servo Signore, grazie per come il Signore ce l'ha maestrato Signore, per come il Signore ce l'ha insegnato Signore, grazie per ogni sua parola Signore, grazie per ogni cosa Signore che abbiamo imparato in questa sera Signore, vogliamo dare il giusto valore alla tua parola Signore, vogliamo Signore veramente Signore dare importanza Signore, tutte le volte che leggiamo Signore la tua parola, Tutte le volte che meditiamo, tutte le volte che, Signore, ci sforziamo di comprendere, Signore. Signore, grazie, Signore. Grazie perché noi siamo i tuoi servitori, Signore. E attraverso, Signore, la tua parola, Signore, tu ci ammaestri, Signore, ci insegni, affinché possiamo portare anche ad altri il messaggio della salvezza, Signore. O mio Signore. Ti ringraziamo, Signore, per il giorno, Signore, in cui, Signore, tu, Signore, sei venuto dalla nostra vita. Ti ringraziamo per come hai cambiato la nostra vita. Ma ringraziamo, Signore, perché non eravamo degni Signore. Ma, Signore, nel fango del peccato sei venuto, Signore, a salvare ciascuno di noi, Signore. E questo cuore grande, immenso, Signore. Noi non potremo mai ricambiarlo, Signore. Signore, vogliamo, Signore, veramente dirti grazie con tutto il nostro cuore, Signore. Grazie, Signore, perché, Signore, tu hai cambiato la nostra vita, Signore ma soprattutto è cambiato il nostro destino, Signore. Signore, grazie Signore, perché eravamo morti nel peccato, Signore, ma la tua grazia, Signore, ancora ci ha dato vita, Signore, vita eterna in abbondanza, Signore. E noi per questo vogliamo ringraziarti, lodarti e benedire, Signore. Usati di ciascuno di noi affinché possiamo portare ad altri, Signore, ancora il messaggio di salvezza, Signore, partendo dalla famiglia, partendo dai nostri familiari. Signore, Tu vedi le nostre case, Signore, i problemi e le difficoltà che ci sono, signore. Ma aiutaci a essere dite testimonianze, Signore, non solo con le parole, ma anche con i fatti, Signore, con il nostro comportamento, Signore. Con ogni parte di noi, Signore, noi Ti vogliamo, Signore, onorarci. Grazie, Signore. Grazie per questi momenti, Signore, per queste preghiere, Signore, perché il Tuo popolo sia riunito insieme, Signore. Signore, non solo, Signore, per ricevere, ma anche i dati, Dare a te la gloria di cui tu sei degno, Signore. Dare a te, Signore, le nostre preghiere, i nostri pensieri, Signore. a te ogni cosa che c'è nel nostro cuore, Signore. E noi dopo, Signore, eh, ci alziamo da, questo, da queste preghiere fortificate, Signore. Perché sappiamo, Signore, che tu ci hai toccato, ci hai visitato, Signore. E eh, noi questo vogliamo veramente ringraziarti. Signore. Grazie signore perché hai permesso questo tempo, Signore. hai messo nel nostro cuore il desiderio, signore. Signore hai distrutto l'impedimento del nemico, signore, perché non fossimo occupisti. Signore. Grazie, signore. Signore, grazie. Grazie signore perché veramente ogni volta che ci accostiamo a te, signore, signore io personalmente sento, signore, che tu mi dai nuova vita, signore, mi dai nuove forze, signore. Amen. Signore, voglio ringraziarti per ogni cosa che tu fai per me e per la mia famiglia. Amen. Ancora ti presento mio padre in ospedale, Signore. Amen. Signore, tu vedi la sua condizione, tu conosci ogni cosa, Signore. Ma ti chiedo, Signore, di fortificarti, Signore. fortifica il suo fisico, con la sua anima, Signore, il suo spirito. Amen. Guida ogni medico, Signore. Guida Amen. ogni medico, Signore, che il Signore lo visita, Signore e che fa delle diagnosi e che prescrive dei medici vicinare, che ogni cosa sia sotto il tuo controllo quali il del nemico per distruggere la sua vita sia annullato e distrutto in questo caso. Amen. in nome di Gesù Signore è solo tu Signore hai il comando Signore sulla nostra vita signore. Amen. e come tu hai detto a Satana per il tuo servo Giobbe no, tocca tutto ma non la sua vita. e noi signore crediamo Signore, che tu opererai anche in questo Signore per mio padre per ogni persona che è in quell'ospedale. Signore. signore, perché noi vogliamo, Signore, vogliamo la tua giustizia, Signore. Vogliamo annullare e distruggere ogni piano di Satana in questo momento. Amen. Per il suo piano è morte e distruzione. Tu, Signore, hai dato vita in abbondanza. E noi, Signore, vogliamo combattere il buon combattimento della fede. Amen. Vogliamo raccogliere i frutti delle nostre preghiere, Amen. delle nostre famiglie. Signore per quanti, Signore, ancora, Signore, non ti conosco, Signore. Signore, in modo particolare, questa sera, noi ti presentiamo il tuo servo, signore. Il nostro pastore, Signore. Signore, questo uomo che tu hai voluto donare, Signore, a questa chiesa, Signore. Signore, noi lo benediciamo, e lo copriamo con il sangue, Dice. Amore. Ficcalo, Signore. Fortificalo, signore. Signore. signore. Insieme Amen. alla sua famiglia, Signore. Insieme Amen. ai suoi figli, alla sua moglie, Signore. Amen. Signore, posso tu donargli ogni cosa che il suo cuore desidera, Signore. Benedicilo grandemente, Signore, in quello Amen. che fa, Signore. Per il tempo, Signore, che Signore ad opera, Signore, per servirti e donarti, Signore. Noi ti preghiamo per lui, Signore. Ti preghiamo, Signore, affinché tu lo possa fortificare sempre. E, e grazie, grazie Signore, grazie per ogni tuo servo su questa terra, signore. per quanti Signore noi non conosciamo, Signore, ma che Signore ogni giorno, Signore, Signore, si adoperano per l'opera tua, Signore. Signore eh, benedici, sì. Signore, suscita nuove anime, perché la mese è tanta, ma gli operai sono pochi, Signore. E noi ti vogliamo dire, Signore, manda a noi, Signore. Manda a noi, Signore. Perché, Signore, questo mondo sta andando alla rovina, Signore. E sono anime che vanno alla perdizione, Signore. Signore, abbi pietà, Signore. Abbi pietà, Signore, di questo mondo, Signore. Tocca anime, Signore. Signore, porta avvedimento, Opera tu, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore. Ti lodiamo e ti benediciamo con tutto il nostro cuore nel nome di Gesù. Amen. Che ti benedica, Sorella, Eloia, gloria a Dio. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Alleluia. Signore, veramente noi ti ringraziamo per queste preghiere meravigliosi. Signore, noi crediamo che queste preghiere sono arrivati davanti al trono della grazia. Signore, vedremo miracoli, segni, prodigi nella nostra vita, nella vita delle persone che noi amiamo, per le persone che noi abbiamo pregato interceduto, Signore. Signore, grazie per Giuseppe, Signore, per fede, tu l'hai guarito, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre Dio Onnipotente, per tutti i nostri cari figli, Signore, nipoti, Signore. Grazie, Padre Dio Onnipotente, per i nostri genitori, Signore, che noi li mettiamo sempre davanti a te, Signore. Grazie per averli coperti con il tuo sangue. Grazie, Padre, per averli protetti. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Mettiamo tutti quelli che non sono ancora stati salvati, siano salvati. Signore, veramente Padre, Spirito Santo, è scritto, credi tu e da tutta la tua famiglia sarete salvati. Io ah, ti chiedo, tutti i nostri cari, i nostri parenti, i nostri zii, i cugini, che non sono ancora stati salvati, Signore Dio Onnipotente, fratelli e sorelli che non sono stati ancora salvati, Padre, ti chiediamo che siano salvati. Signore, ti chiediamo, nel nome di Gesù Cristo, che siano salvati, perché la Chiesa sarà rapita e noi andremo. Non vogliamo che loro rimangano qua. E se noi andremo prima della tua venuta, noi non vogliamo che loro, Signore, vadano alla perdizione eterna, all'inferno. Ti chiediamo, Signore Dio Onnipotente, di sciogliere il loro cuore. Padre, davanti a te, metti in loro, Signore, la fame, la sete di cercarti, di volere la giustizia, di volere, Signore, la verità, di cercarti, Signore, perché tu sei un Dio meraviglioso, sei vicino a tutti, Signore. Ti chiediamo di intervenire di aiutarci anche a noi a essere luce per quelli che sono nelle tenebre, nel nome di Gesù. Signore salva, Signore Dio onnipotente, il fratello, Signore salva, proteggi, Signore Omar, proteggi, Signore Davide, Signore proteggi la sorella Elisabetta, Signore proteggi, Signore Adon, Signore. Proteggi Padre di Onnipotente, il marito di Mero, Signore. Salvalo, Signore. Proteggilo, Padre. Salva, Signore, suo figlio Eric, Signore. Proteggi Padre di Onnipotente, salva Dio Onnipotente nel nome di Gesù, Signore. Il marito di, Anna, di Lisa, Signore, Mario, Signore, sia salvato, suo fratello, sua cognata, Siano salvati, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Tutti i nostri parenti, i nostri cari vicini e lontani, siano salvati, Padre. Grazie, Padre. Grazie per questo momento meraviglioso. Benedici coloro che hanno dato il loro tempo per adorarti, per amarti, per ascoltarti. Grazie, Signore. Benedici la nostra Chiesa. Benedici questa piccola Chiesa, Signore. Benedici, Signore. Allarga, Signore le nostre dimensioni, per la tua gloria. Salva anime, porta anime, Signore. Mettiamo davanti a te, Maria Arca, Signore. Guariscila completamente, Padre. Guarisce il suo stomaco. Guariscila da ogni attacco satanico, e demoniaco. Grazie che Maria Arca e suo marito Antonio, Signore, hanno accettato Gesù Cristo. Ti chiedo, Signore, che siano trasformati, cambiati completamente, Signore. Portali in chiesa, Padre, nel nome di Gesù, che vengano in chiesa e che possano, Signore, partecipare, Signore, che la tua potenza possa manifestarsi nella loro vita. Provedi un nuovo lavoro per il fratello, per Mario, per, per, il, per, per Antonio, Signore, e così anche per Maria Arca, Signore. Benedici la loro vita, Signore, tirali fuori da questo problema, da questa condizione, nel nome di Gesù. Benedici Signore Francesco, il fratello di Lisa, Signore, dagli un buon lavoro, aiutalo, sostenilo, sosteni la sua famiglia, fai miracolo nella sua vita, nella sua casa, nella sua famiglia. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Mettiamo davanti a te, Signore, eh, Valentina, mettiamo davanti a te, Signore... Eh, Chiara, Signore, siano salvati, hanno accettato Gesù. Signore, siano fermi nella fede, nel nome di Gesù. Tocca la loro vita, nel nome di Gesù. Grazie. Grazie. Mettiamo davanti a te Valentina e Cristina, anche, Signore. L'altra Valentina, proteggili, coprili con il tuo sangue. Liberali, Signore, nel nome di Gesù, da ogni attacco. Grazie. Sal Grazie per la nipotina di Elisa, signore. signore, la metto davanti a te, salvala, Signore, proteggila, Signore. Signore, le ha accettato Gesù Cristo, tocca la sua vita nel nome di Gesù. Grazie, Spirito Santo, e sei benedetto in eterno. Grazie. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, alleluia. Amen. Ah. Amen. Si chiama Alice anche Salvatore, Dio li protegga, Dio li salvi. Amen. Salvatore, lo zio Alice, la cugina, e così anche Chiara, la cugina, siano salvati, siano fortificati. Amen. Dio vi benedica. Buonanotte a tutti quanti. Amen. Pace, pace, pace, pace. Alleluia. Dio vi benedica. Alleluia. Gloria al Signore. Dio vi benedica. Eh, prima di finire ascoltiamo un canto e poi dopodiché chiudiamo. Questa è la Chiesa Evangelica Pentecostale di Brescia. Dio vi benedica. Eh, abbiamo ascoltato la parola di Dio, l'insegnamento. Ascoltiamo questo canto insieme che dice Ascolta Israele. Amen. Alleluia. In ebraico. Mm. Thank okay. you Adonai Yeshua e qualcuno vuole accettare Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore alleluia gloria al Signore insieme possiamo pregare questa preghiera se tu vuoi accettare Gesù Cristo come il tuo Signore Salvatore preghiamo questa preghiera insieme ripeti con me Signore Gesù oggi ti ricevo come mio Signore Salvatore, io credo che tu sei il Figlio di Dio, io credo che tu sei risorto il terzo giorno, io credo che tu tornerai presto, io credo che tu mi hai salvato, Signore Gesù. Scrivi il mio nome sul libro della vita. Grazie, Signore Gesù, per avermi salvato, per avermi dato la vita eterna. Riempimi con il tuo Santo Spirito. Insegnami, apri la mia mente in modo che io possa conoscere la verità e la tua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Se tu hai pregato questa preghiera, ti chiedo, ti invito di chiamarmi e così posso indicarti una chiesa cristiana che crede nella potenza dello Spirito Santo, nel rinnovamento dello Spirito Santo, nell'unzione dello Spirito Santo, nella morte nella risurrezione di Cristo Gesù, nella potenza del nome di Gesù Cristo che guarisce e che libera anche oggi, gloria a Dio, io ti indicherò una chiesa più vicina a te. Se sei vicino a noi, ti invito di venire a trovarci. Dio ti benedica, puoi chiamarci al numero 327-3723-249. Se no, 348-0706-297. Chiama, mandaci un messaggio e noi ti aiuteremo. Sia nella tua... Se sei malato, pregheremo per la tua guarigione. Se ci sono problemi spirituali, pregheremo per la tua liberazione. Dio ti benedica. Pace, pace, pace. Gloria al Signore. Alleluia. Dio ti benedica. Shalom, shalom. Alleluia. Gesù. Alla prossima puntata Dio vi benedica. Pace di Cristo.